Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e bentornati su Pokémon Let's Go Eevee. Nell'ultima puntata abbiamo iniziato ad esplorare la villa Pokémon e oggi la finiremo. Siamo appena saliti al terzo piano e uh, non ci sono Pokémon nuovi a quanto pare, almeno quanto ricordo. Um, ma ho oh, in questo labirinto... In questo piano Capisco come funziona il labirinto Della villa Pokémon Almeno Così l'esplorazione sarà almeno più veloce Ripicca oh, no. Boh Ora vado a controllare cosa è Ripic. Che nessuno può imparare quindi non mi interessa. Però fa molto danno, ho visto. Questa parte sarà più corta perché, ovviamente. Uh, esplorerò soltanto due piani il terzo e il sotterraneo non, uh, non esplorerò molto vediamo chi ha di nuovo questo scemo Brian scienziato non ha niente di nuovo, bene comunque um, ho finito, cioè mi è arrivato il computer nuovo, quindi tra poco i video non saranno più pre-registrati, um, però ho ancora al alcuni video registrati che devo finire di doppiare. Matthew Fantallenatore, che cosa ha di nuovo? Kingler, ok. Um, e niente, c'ho ancora dei video da doppiare, quindi li sto doppiando, mentre i prossimi video saranno registrati cioè normalmente, come fanno le persone normali. Altro? prime Primeape vera veramente l'abbiamo già visto Ma probabilmente lo mostrerò cos'è è forte contro i tipi eh, Lotta Io non me lo ricordo mai Io so Su cosa è forte un tipo Lotta Ma non mi ricordo Un tipo Lotta Quali, quali sono le, le sue debolezze Quindi sono rimasto con Ivi E uso il mio caro Sdoppiatore No, ok Perché elettrozappo? Che senso ha? Uh, so che uh, lotta è immune cioè una mossa lotta non può avere effetto contro un tipo spettro Uh, perché, perché i pugili i non possono dare i pugni agli spettri? Soltanto che mh, non so se anche spettro è forte contro lotta, non credo. Poi iniziamo a spawnare un casino di Pokémon. Vabbè, eh, sotto la scala invece eh, si va ai sotterranei. No, no. Eh, si va a un punto che porta ai sotterranei. E tu chi sei? Goku non lo sai? Però eh, no. presto combatterai contro Ted. A Electrode, che mi sa che abbiamo pure già visto, solo che io non me lo ricordo perché non ci gioco da un pochino di tempo. La parte 30 doveva doveva essere pubblicata prima della pausa enorme. Ma alla fine l'ho pubblicata ieri invece questa l'ho registrata molto tempo fa cioè, no, no, cioè, non molto però eh, poco tempo non poco cioè, non tanto ecco un mese fa tipo Oh no, comete. Ovviamente non ho usato una mossa elettro, che credo che non abbia neanche effetto contro di me. A Mac. Mac l'abbiamo già visto, quindi ho tagliato. Perché ormai non taglio le intere battaglie, ma taglio soltanto... Le piccole parti di battaglia che abbiamo già visto, così non devo prima rivedere 30 miliardi di ponita. Prima di vedere il, il, il rapidas perché sono tornato indietro, non me lo ricordo. Ah, errore, ma anche no. Um, si è confusionale. Forse devo esplorare, volevo esplorare prima no. Ok. Devo decidere. Pietra focaia, potrei Evolvere qualche pokemon, solo che non ho i pokemon in squadra che si evolvono per pietra cocaia uh, Quel teletrasporto lo vedremo dopo E questi sono i setterranei Non ci sono nuovi pokemon ma nuovi allenatori, cioè solo questo e basta <ride> Questo è il piano in cui si trova la chiave segreta alla fine del labirinto della, del sotterraneo. Ok, non aveva niente di nuovo. Questo. Pozione Max. Okay. Che non ne uso molto perché dico eh, non, non ne vale la pena. Anche se siamo praticamente alla fine del gioco. E, e io tipo 10 pozioni Max lì c'è un altro diario ma ormai non li leggo più fango bomba che mi sa che lo sa già chomper quello glielo sta insegnando no vediamo fango bomba chomper Sì, lo insegniamo a chomper per la frustata che non è molto forte ma sto cercando di capire come funziona qui <ride> il um... ecco ah ho eliminato frustata anche se acido era, era più, più debole Vabbè. Comunque, come ho detto nell'ultima parte, la Villa Pokémon, nella Villa Pokémon ci sono Uh, quattro tipi di Pokémon almeno quanto ho capito io. Um, due li abbiamo già presi. Cioè, nel senso di nuovi, nuovi tipi di Pokémon. Uh, tre li abbiamo già presi. Wheezing, uh, koffing e Magmar. Mentre gli altri, questi, questi letti funzionano come centri Pokémon. Uh, mentre un, un altro è, lo prenderemo in questa parte. Anche se a un certo punto mi sono perso e ho tagliato la parte in cui mi sono perso, perché era noiosa, quindi non so se l'ho tagliata o l'ho lasciata. Più o meno qui taglio, cioè dopo la battaglia poi trovo la chiave e poi taglio quando me ne vado. DC PC Era proprio necessario quello quello di sì, perché no? Caramella rara Ok, Qu praticamente avremmo dovuto premere quel pulsante soltanto che non lo, eh, qualcuno non l'avrebbe dovuto fare perché la, nella stanza che avremmo chiuso c'era una caramella rara, io non l'ho fatto per sicurezza, ma una persona dice mm, c'è una caramella rara, rara lì, Inve eh, la prendo e vado avanti, io ormai non le uso neanche più perché sono piuttosto levellati Pokémon. magari a... a alla Lega li userò, però all'ottava all, all palestra ne, ne, non tanto. E si Mats, un altro di cui non mi ricordo il funzionamento. Un grande contenitore costruito con del vetro molto spesso. L'interno del vetro è ricoperto di segni, come se fosse stato colpito più e più volte. E questo è il contenitore in cui c'era il mio tutto in cui hanno creato tour e ho trovato la chiave segreta, finalmente e ora um, fatto divertente che praticamente ho preso la chiave segreta ma la prendevo come una specie di uh, oggetto strano che non conoscevo e, e mi sono incamminato per un'altra quest per ricercarla e sono impazzito per un'ora che non trovavo la, la chiave Ora dovrei trovare quel Pokémon, eccolo. Ed ecco qui ditto. Cioè il Pokémon che, che copia le, gli altri Pokémon e, e il suo moveset. Quindi praticamente la sua unica mossa è copia il moveset. E basta. Non, non è molto interessante a meno che tipo non sia uno di quei tipi che sono forti contro se stessi e basta dire che ora è finita la, la parte perché sono, sono già apparsi i cosi per i prossimi video ora prendo il teletrasporto che porta fuori dalla villa pokemon ci vediamo alla prossima parte ciao